Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come ogni anno mi ritrovo in questa stanza, in questo periodo dell'anno a girare uno dei miei video preferiti che è il video Year of Me, quindi precisamente un video dove rifletto sulle cose che mi sono accadute quest'anno, le cose che ho fatto però quest'anno voglio farla un po' diversa, nel senso voglio anche trovare quello che quell'esperienza o quell'avvenimento mi ha Insegnato o come quell'evento mi ha segnata insomma voglio riflettere un pochino sulle cose che mi sono accadute quindi incominciamo subito uno dei primi accadimenti di quest'anno è stato il fatto che sono andata per la prima volta oltreoceano ho attraversato l'oceano e sono atterrata a Santo Domingo è stata la mia prima vacanza al mare d'inverno e la mia prima volta verso l'America. È stata davvero una bella vacanza, mi sono totalmente rilassata, è stato bellissimo poter svernare e godermi un pochino di caldo durante il freddo inverno che invece c'era qua in Italia. Mi è piaciuto soprattutto il fatto di tornare abbronzata, ma una cosa che mi ha fatto davvero riflettere è stato il fatto di incominciare a pensare che c'è vita oltre quello che viviamo noi. Lo so che può sembrare una scempiata e eh? mi direte Silvia sì, davvero pensavi di essere l'unica al mondo? No. Però se ci pensate, spesso noi ci focalizziamo talmente tanto sul nostro piccolo microcosmo che noi pensiamo che la vita, che, cioè che il mondo, sia il nostro mondo. Cavolo, ma ci rendiamo conto che mentre io sono qui a fare questo video dall'altra parte del mondo c'è cioè, a parte altra gente che vive tutta un'altra vita, che sta facendo tutte altre esperienze, che sta facendo qualcosa in questo preciso istante cioè è strano ragazzi, è stranissimo pensarlo pensare che tu effettivamente poi riesci ad entrare nelle loro vite e nei loro microcosmi nel momento in cui vai lì non lo so, cioè non so spiegarvi, ma è una sensazione davvero mh, che soltanto quando viaggi puoi provare e puoi assaporare. Quindi assolutamente un consiglio, viaggiate il più possibile, quanto più riuscite, non soltanto per esplorare nuovi mondi, nuovi posti, eccetera, ma proprio per provare questa sensazione, cioè capire che ogni persona, ogni, cioè esistono tal 55 milia miliardi di persone che vivono le loro cose, le, le loro faccende e in modo diverso È stranissimo <ride> Bene, questo video è iniziato un pochino male forse però Davvero, incominciate a riflettere su questa cosa e vi intrepperete un sacco Poco dopo le vacanze al mare sono andata a fare le vacanze in montagna Da un paio di anni a questa parte Con la famiglia di Jimmy facciamo 3-4 giorni di settimana bianca una settimana, sono tra 4 giorni, a Predazzo. Gli anni scorsi mi hanno sempre un pochino imposto di fare sci, perché tutti sciavano, mentre quest'anno siamo andati anche con una ragazza che invece faceva snow. E lì, guardandolo, ho detto, pazzi, io non ci provo. Quindi anche un pochino spinta dal fatto che ci potesse essere lei a insegnarmi, a spiegarmi, ho deciso di prendere il maestro e iniziare a fare snowboard. Mi sono letteralmente innamorata di questo sport e come avete visto poi ci sono anche ritornata per il compleanno di mia mamma. Insomma, cosa ho imparato da questa esperienza? Che non è mai troppo tardi per imparare un nuovo sport, per anche un po' ribellarsi a quelle che sono le regole co comuni, perché comunque siccome tutta la famiglia di Jimmy sciava allora anch'io dovevo sciare e invece alla fine mi sono ribellata e ho detto no, io voglio provare a fare snow e l'ho amato, quindi davvero non è mai troppo tardi per imparare a fare uno sport, il prossimo che voglio assolutamente imparare è fare surf perché secondo me è abbastanza simile, complementare ma è davvero davvero tosto, ho provato a farlo in Portogallo ed è difficilissimo, però lì ci vuole molto di più, ad esempio per quello dovrei organizzarmi proprio con un summer camp, quindi andare a fare una settimana di scuola, di surf, chissà, chissà, chissà. Nel mentre che facevo tutte queste vacanze, sono riuscita anche a inserirci il mio stage universitario. Ho fatto uno stage nel dipartimento di marketing della McFit e come progetto del mio stage ho organizzato un evento. Un evento dedicato al fitness, invitando 10 fitness influencer italiane a Milano per passare una giornata insieme. Doveva essere una challenge, quindi una sfida, ma in realtà io le ho cocolate dalla mattina alla sera. Sì. È stato bellissimo perché tutto l'evento l'ho organizzato io, dalla programmazione di tutte le attività a tutte le collaborazioni con le aziende alla gestione del videografo, insomma dei tempi, tutto è stato bellissimo, cosa ho imparato? Ho imparato che sono una brava organizzatrice, questo ve ne devo dare atto, è stato davvero un evento organizzato bene, perché nonostante fosse all day long, quindi dalle 7 del mattino a mezzanotte, le ragazze non si sono annoiate un secondo perché è quello il problema di questi eventi, tutte le tempistiche sono state rispettate, il budget è stato rispettato, quindi sono stata davvero davvero felice anche perché avevo in mano una grande responsabilità, in quanto avevo in mano anche l'impegno da parte delle aziende che hanno investito i loro soldi, quindi è stato davvero davvero bello, davvero un bel momento della mia carriera Così si può chiamare lavorativa del mio anno. Ad aprile sono andata con Adidas che nel frattempo, mentre faccio tutto questo, sono diventata brand ambassador di Adidas e sono l'unica fitness influencer che Adidas ha tirato su. Gli altri rappresentanti e ambassador di Adidas sono atleti e hanno più un ruolo di testimonial mentre io sono in più in ambito social influencer appunto e non sono un atleta quindi è davvero un passo verso i social che adidas ha fatto e si è affidato e fidato di me e quindi sono assolutamente fiera di me per questo e felice e secondo discorso era che ad aprile sono andata in germania con adidas ospite di adidas germania che ha invitato a Herzogernaut, dove ci sono gli headquarter di adidas un gruppo di 10 di atleti slash influencer che collaborano con Adidas. È stata un'esperienza bellissima perché ho conosciuto tantissimi ragazzi e ragazze da tutta Europa e ho potuto assaporare la loro visione del fitness e degli allenamenti da questo viaggio ho imparato tantissimo, sono tornata super ispirata perché è stata quella cosa che mi serviva per compiere il passo finale verso un approccio del fitness e allenamento meno dedicato all'apparenza e più dedicato alla sostanza, quindi alla performance lì ho incontrato ragazzi e ragazze che davvero se ne fregavano le palle di quello che apparivano fisicamente, ma erano più propensi più interessati a quello che i loro corpi erano capaci di fare e a me questo ha insegnato tantissimo e mi ha totalmente cambiata la visione dello sport, e di come io mi approccio al fitness e mi ha portato a prendere la rincorsa verso quel percorso che avevo già a piccoli passi e piano piano intrapreso, mi ha dato la sicurezza e il desiderio e quindi da lì e poi è diventato tutto quello che sto cercando di professarvi in questi ultimi mesi, quindi è stato davvero un punto importantissimo del mio anno. Questo si è anche rivisto nel Rimini Wellness, vi ho portato con me in un video, ve l'ho fatto vedere, c'è praticamente del Rimini Wellness nel mio video, non vedete nulla, se non le attività sportive che ho fatto. Gli anni scorsi e gli anni passati avevo vissuto il Rimini Wellness come vetrina. Ciao sono qui, amatemi, salutatemi, ciao. Ho passato tre giorni così, gli anni scorsi. Quest'anno, no, quest'anno volevo assolutamente incontrarvi, ho incontrato molti di voi, però Volevo anche un po' egoisticamente godermi il Rimini Wellness, vivere lo sport, vivere le diverse attività che ci sono, purtroppo non ne ho fatte tantissime, nonostante io ci abbia provato, però è stato bellissimo andare con questo approccio e fare molte più cose e vivere il Rimini Wellness come dovrebbe essere vissuto, una fiera del fitness, fai fitness, fai sport, divertiti, yes! verso giugno-luglio eh, ho incominciato a frequentare full time la Vale la Vale è stata una delle scoperte di quest'anno in realtà l'ho conosciuta a settembre dell'anno scorso però da quest'anno soprattutto quando ho cominciato a frequentare un pochino di più Milano l'ho incominciata a vivere davvero di più la Vale è una persona che non è che pensa come me e quindi mi dà il contentino e ci ritroviamo anzi spesso ci ritroviamo in disaccordo però siamo talmente mh, in linea che mi fa o ci facciamo delle critiche costruttive che ci servono per crescere. In questo lavoro noi siamo molto soli, perché comunque creare contenuti, come vedete, sono da sola, però anche per il resto c'è molta competizione. Invece io con la Vale ho trovato una persona che non si vuole mettere in competizione con me, ma ha capito che è possibile crescere insieme facendo cose insieme. Aiutandosi a vicenda, magari un giorno prendo un lavoro io, un giorno prendo un lavoro lei perché siamo diverse Ci siamo avvicinate tantissimo, non solo dal punto di vista lavorativo, siamo amiche, vere amiche E vi giuro che per dirlo io deve essere davvero così perché io non reputo di avere tantissime amiche E non attribuisco questa parola facilmente, infatti ti conto di avere massimo 5 amiche se non di meno Quindi nel momento in cui dico che è una vera amica Credetemi, E cosa mi ha insegnato questo rapporto? Che c'è speranza nel genere umano ragazzi, c'è possibilità di essere donne, amiche, non in competizione e supportarsi a vicenda. Grazie Vale per essere entrata nella mia vita quest'anno, spero che ci rimarrai a lungo, basta, io non sono una persona sentimentale, quindi zip it! Andiamo poi a luglio, a luglio mi sono laureata, mi sono laureata la cattolica in food marketing strategie commerciali con 110 lode dirò che ho preso una laurea così siete tutti contenti, ho completato il mio percorso di 5 anni di studio quindi ho una laurea never mind una cosa che ho scoperto di me è che sono una testa calda nel senso che nonostante io mi sia laureata con 110 lode il mio cervellino non è contento, non so perché, ma avrei voluto di più. C'è qualcosa sopra il 110 lode? Il bacio accademico, la menzione, bene. Io non so se la mia università lo prevedeva, ma io, dentro di me, l'avrei voluto. È una cosa bruttissima del mio carattere, posso dirvelo sinceramente, lo odio, perché sono una persona che non si accontenta e non riesce a dire, cavolo Silvia, se sta brava è un discorso che avevo già fatto su Instagram alcuni di voi l'hanno capito alcuni di voi l'hanno un po' travisato per dire sì, ti la tiri, ti gasia. Eh. no, credetemi cioè, mh, è così sono fatta così, purtroppo, perché vorrei essere una che dice Ma cazzo, e tu dice l'ode e sì, l'ho fatto, l'ho detto però c'è quella cosina dentro di me che dice, potevi prendere di più mannaggia a te, e invece non lo so se è vero perché forse non è vero però dentro di me ci sarà sempre questo pensiero e lo provo e l'ho provato sia nella mia laurea, nel mio voto, che anche nella vita quotidiana se ottengo qualcosa penso sempre che avrei potuto fare meglio, avrei potuto ottenere di più nonostante magari sia davvero al vertice questa è una cosa che ho capito del mio carattere e questa è una cosa su cui voglio assolutamente lavorare quest'anno perché non è bello, non è una bella sensazione è giusto remunerarsi e... Darsi una pacca sulla spalla dicendo brava Silvia sei stata la migliore, che poi magari può essere anche non vero Però dentro di te devi esserne convinta ed è giusto così, quindi è una cosa che ho imparato e su cui voglio anche lavorare Quest'anno per la prima volta davvero nella mia vita, da quando ho scoperto la celiachia, ho deciso di partire, partire e andare Cioè... Mi sono sempre fatta bloccare Nella decisione delle meth dei miei viaggi Per la questione del senza glutine Non partivo, non andavo Perché avevo paura di non riuscire a trovare da mangiare Eccetera Quest'anno ho detto Ma chi se ne frega Cioè per i 10 giorni di viaggio in Marocco Per i 3-4 giorni di viaggio Che poi ho fatto a Londra Amen Qualcosa bene o male troverò Supermercati esistono in tutto il mondo E anche se non mangerò per quei giorni benissimo nel modo cui vorrei, in cui mi piacerebbe amen. Intanto vivo un'esperienza. Sono andata, sono partita, ho preso coraggio e sapete cosa ho imparato? Il fatto che si sopravvive ovunque. È possibile mangiare senza glutine, basta chiedere, basta rompere le balle, basta organizzarsi un pochino, basta portarsi un pacchetto di mandorle come ho fatto, si sopravvive dieci giorni, non si muore. In qualche modo si fa, si torna a casa e si mangia, a meno che poi non vi prendete il cagotto e quindi rimanete un'altra settimana senza cibo, ma questi sono dettagli. Invece una cosa brutta che ho scoperto è che, sempre per la questione senza glutine, va di modalità paura e arraffo. Nel senso che, ad esempio, quando sono andata ultimamente a Londra con Adidas, la giornata era stata organizzata con tutti i pasti, colazione, pranzo, merende e cena tutto senza glutine. Quindi per me è fantastico, solo che in realtà io ho avuto una sensazione diversa, nel senso che solitamente io a questi eventi non riesco mai a mangiare e trovandomi tutto senza glutine davanti, la mia reazione è stata quella di arraffare tutto, ma di più di quello che solitamente avrei preso. Perché avevo un po' la paura che mi venisse tolto che tipo c'era quello però non c'era più nient'altro di senza glutine e no, non era vero c'era tutto senza glutine tutto il giorno però io quel giorno ho mangiato tantissimo proprio perché dentro di me avevo paura che mi venisse tolto e secondo me questo è un po' il fatto che sono reduce da anni e anni di eventi in cui io non potevo mai mangiare e Succede ancora a Milano, figurati: ogni volta che vengo invitato a una cena o un evento, ah, celiaca! Spiacente io, tranquilla, ci sono abituato. E invece lì è stato proprio il contrario. E quindi magari è venuta fuori quella paura di dire, uh, sì, via, prendilo perché non si sa mai che al prossimo evento, mezza giornata, altro, in location, non potrei mangiare. Però insomma, forse. Questa è una cosa che ho imparato, che mi succede quando mi trovo in presenza di cibo senza glutine. Vorrei sapere se voi celiaci vi succede mai questa cosa che nel momento in cui vi trovate a un buffet senza glutine, tutto, tutto mio, perché vi viene un po' quella paura che vi venga tolto da sotto le mani. Fatemelo sapere, vi prego, ditemi che non sono l'unica. E poi da settembre ho compiuto il grande passo. Ho deciso di rendere la mia passione il mio lavoro. La mia passione è YouTube, creare contenuti, essere utile per voi, utilizzare quello che ho studiato all'università per fare il mio self-branding, perché sembrerà che io sia la stupidina che fa i video su YouTube, sì, anche, però tutto quello che ho creato, Fashions, è tutto self-branding, e per una che ha studiato marketing stupendo! E poi sono in continuo contatto con le aziende, con, le, con i progetti di marketing delle aziende, quindi bellissimo, mi diverto da morire. E è stato un passo nel buio, perché comunque è un lavoro dove non hai remunerazione fissa, o meglio, io per fortuna ce l'ho, perché comunque ho un contratto a lungo termine con Adidas e adesso l'ho rinnovato con Bulk Powders, quindi almeno un pochino di base ce l'ho, però comunque tutto il resto è a progetto e quindi variabile. E il variabile è l'incertezza e l'incertezza non è bellissima quando devi pagare un affitto, le bollette, sostenere una casa, gestire tutto, vivere, badare un gatto che mangia solo solo a petto di pollo. Però questa cosa mi ha insegnato molto del mio carattere, mi ha insegnato il fatto che ho coraggio ho desiderio di seguire le mie passioni, nonostante queste possano essere un pochino particolari e non darmi totale sicurezza. Però è un bel lato del mio carattere che sto davvero tanto apprezzando e il fatto di essermi lanciata nel buio... Mi sta dando tante soddisfazioni, devo dirlo. Non c'è per me cosa migliore e sensazione migliore di sentirmi libera nelle mie decisioni, nelle mie giornate flessibile e soprattutto fare il lavoro e ciò che desidero di più, essere felice ogni mattina quando mi sveglio rispetto alla decisione che avrei potuto prendere a settembre di trovare lavoro in un'azienda che mi avrebbe tenuto otto ore legata a una scrivania, magari anche fare un bel lavoro che mi sarebbe piaciuto, però io ho bisogno dei miei tempi, dei miei spazi proprio perché mi conosco e conosco questa mia necessità e bisogno sono felice di essermi trovata e realizzata una mia realtà che mi permette di essere felice e infine quest'anno ho fatto un sacco di cose ad esempio ho tagliato la zazzera ho tagliato tutti i capelli e questo non ve l'avevo ancora fatto vedere su youtube ma su instagram sì, ho fatto il piercing qua all'orecchio, l'helix queste cose possono sembrare delle cavolate per voi, per me hanno molto significato e mi hanno insegnato molto del mio carattere, cioè il fatto che finalmente mi sto lasciando andare, cioè se voglio fare qualcosa la faccio. Per molto tempo la mia famiglia, i pensieri, le, le varie seghe mentali che potevo fare eccetera e il mio bisogno di essere abbastanza perfettina e sempre pianificare tutto mi hanno impedito di fare tante cose. Allora, E Il taglio di capelli è stato abbastanza ponderato Ma l'orecchino, zero. Cioè, nel senso, erano anni che volevo farlo Da quando avevo forse dieci anni Ma non ho mai avuto il coraggio Ma soprattutto avevo sempre i miei genitori che mi dicevano No, lo fare, se no ti disedredo All'altro giorno sono entrata Ho chiesto informazioni Mi hanno detto, 50 euro, sei libera? Ora, facciamolo E l'ho fatto è stato bellissimo, è stato bellissimo, sono stata libera, lo so che può sembrare una cavolata per voi che magari avete 10.000 orecchini, 10.000 tatuaggi, per me questo è bello, è stato qualcosa di particolare e sono molto fiera dei miei orecchini. E oltre a queste cose estetiche che ho fatto, ho fatto anche altre cose che non pensavo che avrei mai fatto. Ad esempio, sono stata testimonial di una pubblicità pubblicità di sector sui social e ho fatto un intervento sulla CNBC in un programma di finanza e c'è stato molto coraggio da parte mia perché comunque espormi così tanto davanti a un pubblico davvero così ampio è stato davvero difficile, però sono felice. Sono felice perché è stato un anno davvero davvero importante nella mia vita non sono qui a dirmi brava proprio per il discorso che ho fatto prima mannaggia a me però sono davvero felice propositiva mi dici per favore la pizza la pizza? Sì. io voglio una vegetariana però al posto delle melanzane i peperoni e una cosa che non cambierà mai e che è rimasto quest'anno è Jimmy l'anno prossimo ci sono delle novità ma ve le dirò nel video Year of Me dell'anno prossimo io vi ringrazio per aver guardato questo video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento vi auguro un fantastico inizio di anno che il 2019 vi porti tanta serenità tante soddisfazioni e spero di riuscire a condividerle con voi anche l'anno prossimo tutto questo dipende se voi continuerete a seguirmi ed ascoltarmi per tutto un altro anno Ciao ragazzi, grazie mille.